mm nope. Salve a tutti carosazzi e benvenuti in questo mio nuovo video dall'Italia, oggi avevo intenzione di portare questo magnifico gruppo brasiliano che già conoscevo, ho reagito a questi artisti tanto tempo fa e da un po' che non li ascolto, per cui sono veramente curioso di ascoltare questo nuovo pezzo che c'è da qualche mese, che molti nei commenti mi hanno chiesto in Brasile, per cui sono molto curioso di vedere cosa andranno a fare. Oggi avevo intenzione di portare un video un po' strutturato in una maniera diversa, dato che comunque youtube dà molti problemi per il fatto che io se metto un video appartenente giustamente a quella casa discografica o qualsiasi cosa sia il video mi viene o bloccato o comunque viene demonetizzato per evitare ciò sto cercando di, di usare diversi modi diverse strategie e una di questi è proprio la ripresa diretta dal mio video con la mia tv magari la vista non è magnifica per cui vado a mettere play e ci guardiamo questa esibizione il video in questione è Gerico per cui faccio play mm. è cioè, Stevie Wonder ah dovete sapere che Beresix è il mio preferito wow football, you have Wow! Damn! Non ci posso credere. È un mostro. Oh. Sono magnifici. È un pazzo, Benjix. Ma cosa ha in gola? Incredibile, incredibile Ora vediamo che fa O oh, Jericó. O O oh, Jericó. Aguai oh, tentare. Oh, oh, oh. oh. Ciao! Bellissimo questo momento! seconda è incredibile. è una cosa che non si può spiegare wow che stile oh un'eleganza uno strumento musicale ragazzi è bellissimo ma cosa siete in Brasile? Wow, wow, wow, wow. Come fanno? Come fanno? Ti fanno fare pure palestre, capito? Perdendo calorie. Di nuovo! Cioè sono impeccabili! Wow, addirittura. Spettacolo, dei ragazzi sono salvo, ho perso calorie e che dire? È stato magnifico. Devo dire col cuore che mh, voi in Brasile avete artisti veramente validi, cioè cantanti eccezionali. Ne, ne ho conosciuto alcuni tramite le reazioni che mi avete consigliato e devo farvi veramente i complimenti perché siete musicalmente meravigliosi. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che mh, abbiate perso anche voi le calorie e ci vediamo alla prossima. Ciao.